Ciao, nel mio ultimo video ho fatto vedere come ehm, portare un modello 3D da ZBrush a Blender. Eh, L'avevo fatto per, eh, per far vedere come si possa renderizzare con Blender un po' meglio rispetto che con ZBrush. Questo per esempio è un, una semplice cattura schermo del, del rendering in real time con EV su Blender del modello in questione ho pensato che poteva essere interessante farvi vedere anche il processo col quale ho realizzato questo veloce, tutto sommato, modello di un'astronave dentro a ZBrush, in modo tale che magari possa essere utile a qualcuno che sappia già utilizzare ZBrush, nel senso che non quello che che vi farò vedere non è un tutorial, è solo il metodo col quale procedo io eh, ho proceduto in questo caso che magari può dare delle idee a qualcuno, insomma. Sono partito con una sfera Dynamesh a risoluzione abbastanza alta, perché siccome quello che volevo fare era un eh, come si dice una modellazione hard surface, quindi con delle superfici lisce eh, ho, sono partito appunto con una risoluzione piuttosto alta quello che sto facendo adesso qui è utilizzare il pennello eh, clip brush quello che eh, taglia via delle fette de, dal proprio modello per cercare di dare le forme generali iniziali quindi lavoro per sottrazione con il clip curve brush e un pochino di traslazioni e, e di pennello nuovi Dopodiché, eh, quello che faccio di solito è eh, quando ho delle Dynamesh eh, e devo fare dei nuovi pezzi, li duplico e lavoro il duplicato perché così si porta dietro già tutte le caratteristiche della Dynamesh precedente. Dopodiché, come in questo caso, ho unito tutto quanto una volta arrivato a un certo punto. Adesso la Dynamesh ha la forma più o meno che voglio e devo fare un, un remeshing, quindi praticamente dare una nuova geometria a tutto quanto, più pulita, più a bassi poligoni, questa qui, e quindi quello che mi avete visto fare prima è in, in questa fase qui sono con il, il pennello di eh, il, le Z Remesh Guide ho disegnato le linee principali secondo le quali volevo che venisse eseguito il remeshing. In questo modo adesso il, il modello è costituito da pochi poligoni e ben ehm, diciamo allineati con, con un bel flusso e quello che faccio è utilizzare la selezione a lazo e cliccando sui singoli lati di un poligono viene selezionato tutto un loop. Con questo metodo seleziono alcuni loop e gli assegno dei polygroup a ciascuno con CTRL W. In questo modo in pratica sto eh, preparando delle zone della mia mesh che poi diventeranno le varie parti del, dell'astronave in questo caso. Quindi faccio dei gruppi e poi eh, procedo a ehm, smussare con Polish by eh, Groups, vado ad arrotondarli e ho ottenuto tutti, tutte le, le sagome delle forme principali che andrò ad estrarre. Le vado ad estrarre con lo strumento muovi impostato per avere mask by polygroups al 100%. Quindi in pratica quando sposto un gruppo viene spostato solo quello e nessuno degli altri. Questo mi permette di cercare delle, delle forme carine. La seconda cosa che faccio è questa, i eh, panel loops, qui nel, nel pannello geometry, con i coi panel loops ai vari gruppi può essere dato uno spessore e un bordo. A questo punto, che ho uno spessore e il bordo sempre con lo strumento Muovi e con la maschera per, per poligruppi al 100%, un po' Muovi, un po' Sfuma, eh, quindi Smooth e un po' anche Trim Dynamic, mi metto a spostare alcune di queste forme, cercando di, di creare dei, dei movimenti interessanti nelle forme, un buon flusso di, di curve e che sia un misto di elementi curvi ed elementi piatti. Quello che ho fatto qui adesso è stato di nuovo eh, selezionare alcuni gruppi e ehm, estrarli di nuovo e fare un remeshing solo di questi gruppi ottenendo quindi di nuovo delle altre forme sovrapposte che poi vado eh, per una seconda volta sempre con panel loops eh, andrò a dargli spessore. Siccome volevo mischiare un po' di linee curve e un po' di spigoli adesso con il, con il semplice strumento muovi Impostato con EQ Curve eh, come opzione del pennello, sposto alcuni vertici in maniera da creare delle punte e degli elementi molto netti. Do spessore a tutto quanto e procedo ad eliminare tutti quei pannelli eh, che sono di troppo, come per esempio appunto quello eh, al di sopra del... Um, dell'abitacolo eccetera. Questo, questo qua invece è un tentativo nel quale pensavo di dare un bordo ma poi l'effetto perdevo, quell'effetto di bordinetti che avevo. Procedo poi in questo caso con diversi esperimenti risparmiandovi tutti gli esperimenti che ho fatto alla fine semplicemente eh, sono passato all'utilizzo di eh, forme geometriche molto semplici, quindi un, eh, il pennello IMM Boolean base di ZBrush e in modalità sottrai booleana ho prima eliminato alcune parti solo dai pannelli, quindi eh, ho fatto delle sottrazioni booleane dai, eh, sui pannelli sopra. Dopodiché adesso sto facendo delle addizioni booleane, quindi aggiungo altri elementi eh, sempre da IMM boolean, quindi sono tutti i pennelli all'interno di ZBrush, non sono andato a cercare particolari kit eh, che comunque volendo, insomma è, è facile trovare su internet molti modelli con quale fare questo tipo di, di lavoro che si chiama kit bashing, insomma quando si procede un po', dico a caso, eh, inserendo degli elementi già, già pronti e già predisposti, poi qui ho incontrato alcuni errori nel momento in cui cercavo di, di convertire il, um, di fare la sottrazione booleana. Eh, a volte capita con queste geometrie diciamo malfatte. Comunque risolto il problema. E... A me interessava avere comunque una geometria esportabile, quindi non potevo lasciare i boolean così come stavano in ZBrush, perché volevo appunto alla fine esportare tutto quanto. Al, di nuovo utilizzo degli elementi booleani per andare a sottrarre eh, a tutto quanto altri, eh, altri oggetti e soprattutto creare alcune zone mh, nelle quali creare dei veri e propri incavi che rompano un po' il flusso delle linee, curve del modello in maniera da renderlo un po' più interessante quindi soprattutto eh, al di sotto delle ali eh, sui, sui bordi adesso vado un po' avanti però si può vedere come ho creato questo buco dei buchi sotto le ali eh, nei quali poi mh, nella parte finale del lavoro sono andato a riaggiungere degli altri elementi in addizione eccoli qua per esempio questi che, che sono dei motori insomma li ho riaggiunti eh, all'interno dei buchi che avevo, che avevo ricavato eh, sempre partendo da, dei, da degli elementi pronti eh, utilizzandoli in maniera fantasiosa insomma In questa seconda parte del lavoro avevo ormai la mia astronave pronta, eh, tra l'altro l'ho unita tutta quanta in maniera da avere un unico oggetto, e sono passato a fare lo sfondo. Allora, a partire da un piano, semplicemente con delle alfa che mi ero già preparato tempo prima e che avevo realizzato in World Creator, con delle alfa non ho fatto altro che spostare un po' il piano dopo avergli dato una buona risoluzione, e eh, creando quindi questo effetto di montagne, eh, sovrapponendo poi altre montagne, altri spostamenti, sempre con, con delle alfa di montagne sopra, ho creato questa specie di, di effetto di, di, di rocce che si incontrano, come di grotta. Eh, io poi di solito lavoro sempre duplicando gli elementi che ho già, perché bene o male su queste cose un po' naturali, nel momento in cui le si ruota, le si gira, sembrano già diverse, ecco. Ho preparato un cubo che faccia da base, uh, da base, di atterraggio per la mia astronave e per fare il soffitto della grotta ho riutilizzato come al solito lo stesso terreno di prima, eh, dopo averlo ribaltato, adesso ne sto tagliando alcune parti semplicemente per riuscire a inquadrare meglio perché mi dava fastidio avere le parti davanti. I, dopodiché come ho fatto per l'astronave di nuovo con degli elementi eh, in, um, booleani in aggiunta e in sottrazione, questi sono in sottrazione appunto e utilizzando eh, il, la duplicazione eh, quindi facendo control e trascinando in ZBrush si può facilmente duplicare l'elemento che si ha appena posizionato Utilizzo anche qui del, un, un pennello già pronto per ehm, prenderne parte degli elementi e cercare di disporli in maniera fantasiosa immaginando un hangar di atterraggio. insomma, Poi a me serviva solo la parte più vicina all'entrata. Eh, perché si sarebbe visto a malapena insomma e qui alla fine è solo questione di fantasia utilizzando degli elementi che ci sono già è anche carino come metodo esplorativo diciamo, soprattutto se non si ha delle particolari esigenze eh, questo come si chiama kit bashing appunto permette di, di divertirsi utilizzando degli elementi eh, cercando semplicemente di dare un po' di senso Volevo poi fare un portone eh, che desse l'idea di, di un portone che potesse essere chiuso e aperto all'interno della montagna e di nuovo anche qua l'ho fatto con, con dei semplici elementi ripetuti. La ripetizione di piccoli elementi piuttosto che l'uso di elementi più grandi permette di creare un'illusione un di complessità eh, che, che ha un buon effetto nella fantascienza insomma. E quindi preferisco in genere utilizzare ripetizioni di oggetti più piccoli e anche ridimensionarli, scalarli ora sistemo il soffitto in maniera che, che corrisponda un pochino al, all'ingresso in realtà comunque si, si vedrà poco nella mia idea e quindi non è così importante e ora devo andare semplicemente a importare l'astronave eh, vabbè in questo momento ho aggiunto un altro pezzettino di sfondo perché avevo paura che dalla mia inquadratura si potesse vedere anche un po' di più taglio quello che non serve perché non vorrò esportare già questa geometria sarà molto impegnativa meno ce n'è meglio è insomma nel momento in cui si vuole esportarla e dopodiché non, non devo fare altro che andare a ecco quello che ho fatto qui è stato anche decimare con, uh, col plugin. Uh, integrato dentro a ZBrush decimare i poligoni in maniera da non avere eh, una geometria eccessiva perché siccome lo scopo era l'esportazione è sempre meglio non esagerare insomma la parte finale di tutto quanto è eh, convertire tutti i boolean in geometria effettiva e poi eh, portare dentro, ho deciso di creare la composizione tutta all'interno di ZBrush perché quello che volevo far vedere era come si potesse esportare qualcosa che in ZBrush è completo all'interno di un altro pacchetto di modellazione come Blender, insomma. Quindi in genere non lo farei, non, non è ZBrush il posto migliore dove creare delle composizioni e delle inquadrature, però eh, diciamo che lo scopo dell'altro video era quello di far vedere un'esportazione piuttosto complessa e quindi questo è il motivo per il quale ho costruito la scena tutta qui all'interno. Ecco qui, quindi un rendering fatto da Blender di questa scena nella quale, appunto, grazie alle possibilità che ci sono in Blender per dare ambientazione, atmosfera, materiali, ci è voluto abbastanza poco per trasformare quel modello che avete visto prima in in un'immagine già più gradevole e si possono ottenere de dei rendering. Insomma, per questo vi rimando all'altro video, quello sull'esportazione. Comunque questo intero modello è, è stato realizzato all'interno di ZBrush. I materiali che ho assegnato in Blender sono assegnati piuttosto alla svelta, potevo fare un lavoro migliore, però appunto lo scopo era quello di, di divertirmi a fare un po' di kit bashing con un'astronave e di far vedere come passare da un programma all'altro. Spero che possa essere stato di ispirazione. E se avete qualche altra domanda ci sono i commenti sotto. Vi ringrazio e alla prossima.